L'Associazione Buffoni di Corte Onlus nasce nel 2008 con l'intento di creare un posto ricreativo, aggregativo ed educativo per persone con disabilità cognitiva e intellettiva. Ad oggi sono circa 150 le famiglie che hanno deciso di seguirci in questo nostro percorso e dall'inizio centinaia di giovani volontari che hanno deciso di accompagnarci e che continuano a farlo tuttora. Un'esperienza che per tutti loro è stata diversa ma estremamente importante, vero Meme? Esatto, l'esperienza Buffoni di Corte ti porta a fare delle riflessioni uniche e sono convinto che con questo nuovo spazio darà la possibilità a farlo un sacco di altre persone. Il via Rebino sarà un posto magnifico. Un luogo dove essere stessa e crescere insieme ad altre persone. Sarà un posto in cui condividere esperienze e tanti sorrisi. Dove poter crescere e generare bellezza. Posto fantastico luogo di evasione in cui regneranno il divertimento e la spensieratezza il centro dell'amicizia per me via Rubino sarà una casa piena di colori sarà per me la bellezza per me sarà un luogo di vera amicizia posto pieno di energia vorrei fare la parista un luogo di libertà assoluta pomedetti di gioia e di ventimento In Questi anni i Buffoni di corte hanno raggiunto grandi numeri e grandi risultati. Risultati principalmente legati al capitale umano, alla relazione tra le persone. Ma crediamo che ci sia ancora molto lavoro da fare ed è per questo che diventa importante la campagna di crowdfunding per la ristrutturazione di questo nostro nuovo spazio. Uno spazio che vogliamo restituire alla cittadinanza perché diventi il nuovo polo della formazione e dell'autonomia per tutte le persone con disabilità cognitiva e intellettiva. Un posto bello dove imparare un lavoro. È un posto anche per tutti i giovani, i giovani volontari che ci hanno accompagnato in questo nostro percorso e hanno saputo generare bellezza. E per tutte le persone che vorranno accompagnarci anche nel futuro per poter avere un posto di condivisione e libera espressione. Aiutateci a raggiungere questo importante obiettivo. Grazie a fare dei satelliti lunghi 10 metri. È vero, avremo più spazio per fare danza, fotografia, pianto di una compagnia.